Sì, lo sapevo, ho capito, l'ora esatta di quando è lunga mettere la disponibilità per la consegna a casa. Se lo volete scoprire, eh, rimanete qua. Allora, è da quando è iniziata questa quarantena che la situazione nei supermercati è decisamente sfuggita di mano. Io mi ritrovavo tra andare nei supermercati più sfigati, dove te la cavi con mezz'ora di coda ma entri e non hanno farina, uova. Cartigenica, e quindi esci con una scatola di fagioli dal marchio improbabile. Oppure all'esse lunga, dove l'ultima volta ho fatto esattamente tre ore di coda. Cioè, tre ore di coda non le ho mai fatte neanche per lo space vertigo a Gardaland. Ora, prima di svelarvi l'orario per la consegna a casa, vi svelo a cosa mi affidavo. Coda liscia, che poi è il personaggio di Harry Potter. La mia bacchetta coda liscia ma è anche un app, sito, app, che vi dovrebbe dire i minuti di attesa. Il problema è che si affida alle segnalazioni degli utenti. Cioè tu sei lì e dovresti fare la spia su quanti stronzi come te hai davanti. Il problema è che è sempre sottostimato. Adesso la mia fidanzata è uscita per fare la spesa della settimana e io so che ho almeno tre ore libere e le passerò tutte a pulire casa. No dai non guardarmi così Sai che non resisto E va bene ma solo 5 minuti One later. Ah più sottostimato di Coda Liscia c'è cioè solo Google vi faccio vedere Comunque dai, prima che chiudiate il video vi dico sto benedetto orario. Allora, prima pensavo che ogni giorno, con tutti i suoi belli slot verdi, venisse sbloccato a mezzanotte. E allora, in compagnia di Conte, aspettavo. Abbiamo appena concluso i lavori. E aspettavo. E, e questo è un passaggio importante. Ma niente. Nessuna buona notizia, da Conte e da lunga. Intanto facevo anche domande stupide su Instagram. Tra l'altro, Simo PT, casomai voleste... Allora mi sono spostato a controllare alla mattina, alle 8.00. Niente. 8.30. Niente. Fino a che... 10 Ora c'è sempre stata una lotta I ladri da una parte e i poliziotti dall'altra I programmatori da una parte e gli hacker dall'altra Noi che sappiamo l'orario e i vertici S lunga che vedranno questo video E quasi sicuramente cambieranno l'orario magico Ma noi non ci arrendiamo Quindi commenta e iscriviti al canale Così saremo sempre un passo davanti a loro